Ok, sono Marco Mazzaglia, sono presidente di T-Union, lavoro per due aziende, Mixed Bag e Sinestesia, che si occupano ognuna a suo modo di sviluppo di app e sviluppo di videogiochi. Sinestesia si occupa per, per quanto riguarda lo sviluppo di applicazioni, si dello sviluppo di applicazioni mobile, eh, quindi è un'azienda mobile first, mentre Mixed Bag eh, sviluppa giochi per console, quindi PlayStation 4, Xbox... Eh, switch eccetera. Eh, Nell'intervento di oggi eh, eh, ho parlato di eh, retro game e remastered, quindi un po' questo, eh, questa diversità che c'è nell'esplorazione del passato di videogiochi in modo tale da riuscire un po' a spiegare queste, eh, Diciamo questa, questa tendenza magari da parte delle grandi aziende a rispolverare, a riproporre eh, in chiave tecnologica nuova. Eh, diverse proprietà intellettuali, diversi vecchi giochi, da una parte per eh, dare a chi è appassionato di videogiochi eh, un po' di notizie e spiegazioni che derivano anche dall'aspetto commerciale dei videogiochi. Invece per chi vuole diventare sviluppatore indie, l'obiettivo un po' della, eh, di questa conferenza eh, è stato quello di poter tracciare, poter dare un'idea eh, un di come pensare il proprio nuovo videogioco, quello che tutti dicono il videogioco della vita, no? quando arriva uno sviluppatore indie ti chiede delle cose, dice: Ah, io ho l'idea della vita che sicuramente cambierà il mondo dei videogiochi. Cambierà il mondo. Beh, insomma, magari non sarà proprio così, però se si sì, aiuta a verificare e capire se veramente l'idea che uno ha è un'idea originale oppure è un'idea che traduce in un nuovo modo eh, delle vecchie idee, perché no? Perché non dare allora degli strumenti per esplorare il mondo dei videogiochi del passato e fare in modo che il nuovo mondo dei videogiochi risulti essere veramente un passo avanti in quello che può essere la creazione di nuove idee e la creazione o la rivisitazione di nuove o vecchie tecniche di game design.